Grazie, ehm, il professore è baldato di tornare via. Eh, quindi continui i miei tempi, naturalmente. Eh, questa che mi sembra una bellissima testa del dialetto, eh, per la quale veramente, dalla più, da più presenza qui, da parte vostra, sono molto contento. Eh, a questo punto, vorrei passare la parola a un'altra collega, analista donna. La della è una, insomma, ormai una, come posso dire, un'introprietà, di in perché è una delle autrici più affermate del panorama santa-cangiolese e non solo, direi solo regionale ma anche nazionale, quanto riguarda la letteratura di realtà. Grazie.